Eccoci. Ci siamo. Da qua, anzi. Allora, buongiorno a tutti. E ci scusiamo innanzitutto per questi minuti di ritardo, ma eh, abbiamo avuto qualche problema tecnico con l'ospite che avremo oggi e che spero riuscirà a raggiungerci a breve. Bentornati a Casa La Terza, questo è il nostro appuntamento delle 12 che sta andando avanti da qualche settimana. Io mi chiamo Lia Di Trapani, sono un editor della casa editrice e, e oggi vi ospitiamo davvero in casa perché vi sto parlando dalla sede romana della casa editrice. Um, Quest'oggi faremo una chiacchierata, uh, sperando di riuscirci, risolvendo i problemi che abbiamo avuto con Instagram fino a qualche minuto fa con le prove, con Alessandro Perissinotto. Eh, Alessandro Perissinotto eh, è professore all'Università di Torino e eh, titolare di un corso di storytelling. Eh, Alessandro ha pubblicato con noi un paio di mesi fa questo libro, che si vede qui eh, al contrario, che si intitola «Raccontare, strategie tecniche di storytelling». E oggi eh, parleremo con lui eh, da un lato del modo in cui ci stanno raccontando e ci stiamo raccontando la fase di emergenza che stiamo vivendo tutti in queste settimane e ci chiederemo anche se in qualche modo il racconto e i racconti possono essere eh, uno strumento eh, che ci aiuta. Vediamo se Alessandro eh... si... Sì unisce a noi non mi sembra che proviamo in caso a chiamarlo e facciamo magari una diretta solo telefonica che dici allora vi chiedo scusa per questa difficoltà ma credo che ci sia un problema di, di ehm, connessione Alessandro ci risponde da Torino non vede la diretta mi dice hmm. ora lo chiamiamo e dal fisso Alessandro, Sì. sei in viva voce e in diretta su Instagram, visto che non siamo riusciti a fare diversamente. Okay. Eh, ci sen mi senti? Mi sento, vi sento. Eh, chiedo anche a qualcuno degli amici che ci segue nella diretta, se ti sente chiaro e forte, eh, chiedo la collaborazione di chi ci ascolta, così proseguiamo senza avere il piacere di vederti, ma l'importante è sentire quello che... Che avrai da dirci. Eh, ho detto che tu rispondi da Torino, intanto, co come stai, come vanno le cose, come sta passando questa strana stagione per te? Ma eh, innanzitutto vorrei precisare che il fatto che non mi vediate è tutto a vostro vantaggio. <ride> quindi, eh, Perché... anche, talvolta, anche i problemi tecnici vengono per, eh, per salvarci. Cioè. Quindi, Ti sei voluto eh, sottrarre all'onta di non avere il barbiere a disposizione, come il Presidente, di la verità. Ehm, no, è più che altro di non avere i capelli <ride> a disposizione del barbiere, però lo, lo, lo farei volentieri. In, in questo periodo ognuno sta dando il meglio di sé. Eh, ieri mi sono messo a suonare la chitarra sul terrazzo di casa mia e i vicini hanno detto che preferivano il virus. <ride> eh. Bene, vedo che l'inimicizia condominiale, come dire, registra elementi di continuità, questo ci rassicura, insomma, non, no, ma io non tutto cambia. No, in un condominio abito in un complesso di, di case indipendenti, quindi anche a tre chilometri preferivano il virus. <ride> Senti Alessandro, io ti ho, me mentre tu non non ci sentivi perché non avevi avuto accesso alla diretta, ti ho velocemente presentato come professore universitario, come saggista, studioso e come autore da ultimo di questo libro che abbiamo fatto insieme, che si intitola Raccontare, su cui ci dilungheremo tra, tra qualche minuto prima di coinvolgerti però come studioso e professore di teorie tecniche del racconto come si chiamava fino a un po' di tempo fa il tuo corso all'università eh, ti vorrei coinvolgere nella tua altra veste eh, cioè nella tua veste da scrittore perché eh, Alessandro Perissinotto come molti di, di voi che ci seguite sapranno è un autore di fiction, uno scrittore che ha al suo attivo numerosi romanzi eh, ne nomino solo due Alessandro perdonami per questioni di tempo uno è eh, il libro con cui sei arrivato in finale allo strega che è Le colpe dei padri sei arrivato secondo, ricordo bene? Sì, sono arrivato secondo. Quindi anche con un ottimo piazzamento. E l'altro romanzo che voglio nominare è Il silenzio della collina, l'ultimo che hai pubblicato, eh, vincitore eh, del premio Lattes Grinzane, quindi anche in questo caso hai avuto un, un importante riconoscimento e per quel poco che può valere è il tuo libro che io ho amato di più, posso dirlo? Non... <ride> ringrazio <ride> allora ti, ti chiamo in causa come scrittore tanto più perché nei tuoi romanzi c'è sempre un ancoramento fortissimo alla realtà l'ultimo libro che abbiamo appena nominato ad esempio prende spunto addirittura da un fatto di cronaca quindi come dire da un dato di, di dura e cruda realtà da scrittore Alessandro come stai vivendo questa situazione? quanto ritieni come dire che cambierà un po' eh, l'immaginario anche letterario, c'è un punto di vista secondo te proprio di chi fa letteratura? Sicuramente c'è un punto di vista di chi fa letteratura e questo punto di vista eh, in questo momento mi pone degli interrogativi perché come tu dicevi io sono molto affezionato al racconto della realtà ma il racconto della realtà per forza di cose è un racconto a posteriori cioè Prima le cose accadono, poi tu le racconti. Eh, non è che manchi la proiezione verso il futuro, ma la proiezione verso il futuro consiste essenzialmente nel dire queste cose sono accadute, facciamo che non accadano più, se si tratta di fatti di cronaca. O... Eh, ma esiste un'altra funzione dello scrittore, che è quella della sentinella, cioè raccontare ciò che è accaduto ...per fare in modo che il pericolo che ancora non sia manifestato eh, non bussi alle nostre porte. Eh, io faccio quello come scrittore. In questi giorni mi sono provato ad ammirare quelli che hanno fatto altro... ...cioè che hanno immaginato le cose che non sono ancora accadute. Eh, e parlo degli scrittori che si occupano di distopia, per esempio... Sto rileggendo Andromeda di Michael Crichton eh, che come sottotitolo ha la cronaca della prima crisi batteriologica della storia ovviamente è una finzione in quel caso il, il virus o il batterio arriva dallo spazio ma eh, le, le dinamiche di espansione del morbo e delle scelte sbagliate sembrano quelle dei nostri giorni e poi da affezionato spettatore televisivo mi sono ricordato di una serie del BBC degli anni 70 eh, che in Italia veniva trasmessa dalla televisione svizzera e si intitolava I sopravvissuti io dico solo questo nella sigla che ancora trovate su Youtube eh, si vedeva uno scienziato cinese con una provetta in mano, la provetta gli cade e di lì inizia il virus. Ovviamente non voglio supportare tesi complottistiche che dicono che questo virus è stato preparato in laboratorio, ma in quella serie si descriveva esattamente l'espandio della pandemia. Quindi gli scrittori, gli sceneggiatori, chi inventa storie talvolta eh, ha un ruolo più importante di chi come me le racconta a posteriori. Tra l'altro nel, nel tuo libro, eh, e così arriviamo allo storytelling in senso proprio, tu fai riferimento velocemente nella parte finale anche allo storytelling della malattia e eh, ci regala una citazione eh, che io non, non conoscevo, ti confesso, di un'opera di Virginia Woolf del 1930 in cui la Woolf scriveva «Considerato quanto sia comune la malattia, appare davvero strano che la malattia non figuri insieme all'amore, alle battaglie, alla gelosia tra i temi principali della letteratura». Devo dire, letto oggi fa un certo effetto e, e penso che la letteratura de, dei tempi a venire forse eh, nel raccontare il presente terrà conto anche di questo aspetto che, che, che è sempre, come dire, eh, purtroppo al centro delle, delle nostre vite, quando più quando meno. Sì, sicuramente la letteratura lo sarà. Quello che noto nello storytelling attuale è che solo negli ultimi giorni si è cominciato a parlare di racconto di malattia, mentre nei, nelle settimane che hanno preparato questa crisi drammatica si parlava soprattutto di eh, racconto della paura, eh, come se la malattia non fosse la vera ragione per la quale dovevamo avere paura e solo quando le persone guarite hanno cominciato a raccontare le loro sofferenze, le persone hanno capito che bisognava davvero stare a casa. Quindi questo da un lato ci dà la visura della forza del racconto e eh, del fatto che il racconto rende empatico in senso proprio il rapporto comunicativo, cioè noi cominciamo a capire quanto sia necessario stare a casa quando cominciamo a sentire il racconto di, di chi ci è passato in mezzo. Eh, mentre prima abbiamo sentito delle affermazioni di un cinismo che eh, faceva rabbrividire anche da parte di governanti che dicevano ma tanto uccide solo le persone anziane, con quel tanto che era liberatorio dicendo ma noi non siamo anziani e quindi eh, ma quando si è cominciato a raccontare la sofferenza anche delle persone anziane, che potrebbero essere i nostri genitori, eh, i nostri nonni o noi stessi, insomma io mi colloco già in, in quella categoria lì, eh, cominciamo davvero a capire anche il senso della paura. Senti Alessandro, ti faccio fare un passo indietro eh, per avere come dire, una cassetta degli attrezzi comune in questa nostra chiacchierata condivisa. All'inizio del tuo libro sul racconto, tu dici giustamente che la parola storytelling è una parola che è diventata di moda nei fatti degli ultimi anni e come spesso accade alle parole che diventano di moda, eh, si è finito col dimenticare eh, quello che è il suo significato più proprio. E tu polemizzi anche con un uso distorto che viene fatto del termine. Vogliamo partire da una definizione condivisa? Cosa intendi, cosa dobbiamo intendere per storytelling? E da lì poi cerchiamo di capire insieme, anche se in parte già ci hai dato qualche chiarimento, eh, qual è stato fin qui il racconto eh, pubblico appunto che eh, ci siamo sentiti fare sul, sul Covid. Eh, il termine storytelling... Eh, ha le sue origini nello studio della, delle culture orali eh, dove la narrazione era un veicolo fra i più potenti per la trasmissione delle conoscenze nelle culture orali non, non alfabetiche eh, le nozioni dovevano essere per così dire impacchettate dentro un racconto altrimenti se fossero stati solo i dati eh, noi ce li saremmo persi, i dati noi li ritroviamo bene in forma scritta perché eh, non abbiamo bisogno di memorizzarli, li troviamo lì su tabelle grafici eh, quando invece abbiamo bisogno di memorizzare il racconto funziona molto bene, quindi si è cominciato a parlare di storytelling, raccontare storie eh, raccontare storie è diventato presto uno strumento per gestire la comunicazione anche di massa e come sappiamo sulla comunicazione di massa ci sono molti pregiudizi, la comunicazione di massa inganna, la comunicazione di massa eh, altera la realtà, cosa dire? Possiamo negare che la comunicazione di massa inganni? No, certamente ogni tanto inganna, possiamo dire che altera la realtà? Beh, Sicuramente ogni tanto, ma non è lo storytelling che inganna, se no dovremmo dire che anche la parola inganna, sicuramente di tanto in tanto la parola inganna, eh, però qualcuno ha cominciato a usare la parola storytelling come sinonimo di menzogna, altri hanno cominciato a usarla come fenomeno di comunicazione modaiola, sì, facciamo dello storytelling e quindi tutte le volte che si parla di storytelling ormai si viene guardati come quelli che vogliono... Eh, raccontare frottole o che vogliono rivestire un nulla comunicativo di una parola alla moda storytelling invece copre eh, se cerchiamo una definizione dobbiamo prendere quella più ampia eh, storytelling è il raccontare storie e le storie sono delle successioni di eventi con dei personaggi, non basta che ci sia una successione di eventi eh, chiaramente ci accorgiamo che con questa definizione ci sta dentro tutto, dal romanzo al eh, racconto, scusa, c'hai due euro che devo andare a Dispoli, eh, dal eh, cosa, ho fatto, cosa hanno fatto i nostri figli a scuola oggi, fino al, eh, al ciclo dei Nibelunghi, Insomma, ci sta dentro tutto. Chiaramente. Una parte di questo storytelling è già stata ampiamente studiata da discipline che si chiamano storia della letteratura, teoria della, della letteratura, storia del cinema, della poesia. Eh, quando parliamo di storytelling, allora conviene dire ok, tutto è storytelling, ma noi ci occupiamo di una parte più limitata. Io in questo libro mi sono li occupato di tutto ciò che non era letteratura, di tutto ciò che non era cinema, salvo poi affrontare quello nel momento in cui la letteratura incontra qualche cosa che non è proprio, per esempio la cronaca. Allora ho provato a vedere come Gide aveva fatto dello storytelling, come lo fa Emmanuel Carrell. Eh, mi sono preoccupato di vedere cosa succede del racconto della realtà quando arriva a teatro, allora Marco Paolini, Laura Colino, eccetera, ecco, quindi la definizione è molto ampia e chiaramente quando ci sono definizioni ampie è onesto dire, mi occupo di storytelling in un certo ambito e non totalmente. Grazie Alessandro, senti eh, nel libro tu non ti occupi in maniera eh, dedicata e approfondita del racconto che passa dai giornali eh? o dai mezzi di comunicazione. Ti chiedo come dire, di eh, spostarci su quest'ambito per una valutazione così eh, condivisa, per delle riflessioni che possiamo fare insieme eh, sul modo in cui si sta facendo informazione e anticipo un altro tema eh, di cui abbiamo parlato al telefono io e te qualche giorno fa nel preparare questa chiacchierata che è quello legato al pregiudizio che spesso si intreccia ai racconti. Tu già hai nominato poco fa un pregiudizio molto grave che è quello che gli psicologi sociali chiamano ageism, no? cioè il pregiudizio contro le persone eh, anziane ma ci sono stati eh, anche alcuni pregiudizi di tipo nazionale, eh, probabilmente buona parte di noi occidentali e anche italiani, al vedere le prime immagini che arrivavano dalla Cina eh, diverse settimane fa, in qualche modo ritenevano che quei fatti eh, ci fossero estranei perché la Cina non siamo noi. E allo stesso modo io personalmente, ma sono curiosa di sapere il tuo parere, sono convinta che nel sottovalutare quello che stava accadendo in Italia da parte di nostri eh, vicini europei ci sia stato anche un pregiudizio anti-italiano, no? in alcuni casi è venuto fuori in maniera esplicita, eh, in altri casi più sottotraccia. Eh, ci vuoi dire, come dire, da esperto, da, da studioso, qual è la tua valutazione su, sui racconti a cui stiamo assistendo noi da parte dei nostri media nazionali e su questo aspetto del pregiudizio che si intreccia all'informazione? Sì, eh, guarda, io partirei da un, una specie di motto sapienziale che mi ripeteva mia nonna. Eh, e che beh, lo dico in piemontese perché quella è la lingua madre e poi lo, lo traduco. Eh, mia nonna diceva Vale un che un'epidemia in Cina, cioè vale di più un mio raffreddore che un'epidemia in Cina. Questo eh, non lo diceva in maniera egoistica, diceva che eh, però talvolta le persone sono molto focalizzate su piccole tragedie vicine E sottovalutano tragedie lontane, ovviamente come tutti i moti sapenziali ha un certo grado di banalità, eh, ma esprime bene, secondo me, un concetto che è l'alterità. Eh, noi siamo stati abituati nei secoli ad associare l'alterità alla distanza. Eh, chi è altro è anche distante, e abbiamo commesso in questo caso l'errore di continuare a pensare che l'altro sia distante, anche se gli ultimi cent'anni ci hanno dimostrato che l'alterità è a casa nostra, eh, che può esistere un'alterità nelle nostre stesse città, ma quando parliamo di Cina abbiamo ancora l'idea che sia un mondo altro e che quello che accade in Cina non possa arrivare qui, eh, l'epidemia di Covid-19 ci ha dimostrato che l'alterità non vuol dire distanza e come recitavano negli anni 70 i motti per imparare il cinese la Cina è vicina ehm, il pregiudizio ha una funzione apotopaica, allontana il dolore, ci dà l'illusione ovviamente di allontanare il dolore e, e la paura per cui noi abbiamo detto, beh nelle condizioni di igiene cinesi eh, non possono succedere da noi, ora le condizioni cinesi, eh, di igiene cinesi vanno poi eh, viste molto meglio al di là del pregiudizio, la stessa cosa hanno detto quelli del nord Europa pensando noi mediterranei, ma certo queste cose succedono eh, perché, perché gli italiani sono cialtroni, si abbracciano, un tuo giudizio sulle su fasi che ci sono state sul racconto pubblico eh, e scusami introduco anche un altro elemento il tuo giudizio sul ruolo che sta avendo eh, la scienza parlo scusa in termini molto generici e eh, il tentativo di aggrapparci alle certezze dei numeri ti anticipo eh, anche Alessandro che noi come forse sai in queste dirette ehm, lanciamo dei piccoli sondaggi eh, in vista di questa nostra chiacchierata di oggi il sondaggio che abbiamo lanciato eh, chiedeva se i dati che ci vengono forniti quotidianamente sono utili per la comprensione, allora i numeri del nostro sondaggio ovviamente non hanno valenza statistica rilevantissima, appunto, ehm, però è interessante scoprire che tra chi ha risposto a questa nostra domanda eh, l'80% ha affermato che i dati quantitativi, quindi i numeri che quotidianamente ci vengono forniti non sono utili alla comprensione del problema. Storytelling è certezza, storytelling e scienza, storytelling e numeri, che idee ti sei fatto? C'è cioè, stato un cambiamento nel nostro modo di eh, cercare anche le fonti più autorevoli di informazione, ti sembra che non sia cambiato granché? Qual è il tuo giudizio? Ma, eh, sicuramente c'è un um... Un grandissimo dibattito sul cosiddetto data journalism, cioè il, il giornalismo che si basa fortemente su dati numerici. Um, i, I problemi sono di due ordini diversi, uno concerne lo storytelling e l'altro uh, concerne forse di più i dati. Il primo problema, e credo che sia questo che uh, tutti riscontrano, è che i dati sono il risultato di un processo e se non capiamo esattamente come sono ottenuti quei dati, eh, non solo quei dati non ci dicono nulla, ma abbiamo anche l'impressione che eh, ci, ci possano mentire. Faccio un esempio per tutti, eh, se guardiamo i dati in questi giorni del rapporto tra contagiati e morti in Germania, eh, ci accorgiamo che la Germania è un... Uh, un mondo a sé rispetto al resto del mondo. Mh, vado un po' a memoria, mi pare che ieri ci fossero 60.000 contagiati, 470 morti. Ora, tutto sta a vedere, e l'hanno ripetuto in tanti, eh, come consideriamo i morti da Covid-19. Cioè, se diciamo che un novantenne affetto da Covid-19 è morto di vecchiaia e lo escludiamo dal numero, è chiaro che il computo totale scende. Per cui eh, se non interpretati, quei dati ci fanno pensare, ah guarda, in Germania hanno delle medicine, butto lì, eh, questo è assolutamente falso, ma è l'idea fasulla che potrebbe mh, venirci in testa. Potremmo dire in Germania hanno delle medicine eh, che curano e che noi non abbiamo, oppure in Germania hanno talmente tanti ventilatori polmonari che il problema non si pone oppure l'avrebbe detto uno con i baffetti qualche decennio fa la superiorità della razza ariana è evidente perché i dati uno con i baffetti li interpreterebbe anche in quel modo e qui si associa il discorso del racconto poiché i dati sono elaborati in base a certi criteri dipende da come raccontiamo quei criteri e credo che eh, tutti siano a conoscenza di quelle specie di, di barzellette che girano su internet che mettono in correlazione il numero di volte in cui viene trasmesso in televisione un film con Chuck Novice con il numero di celebrità morte certo volendo troviamo delle correlazioni, se raccontiamo le correlazioni le correlazioni le troviamo ma sono fasulle ehm, e poi c'è il discorso dell'empatia del dato. Il dato non è empatico. Eh, l'esempio che io faccio sempre ai miei studenti quando mh, cerco di dimostrare l'importanza del raccontare non è l'esempio del Covid, mh, per fortuna, ma l'esempio dell'Olocausto. Nell'Olocausto sono morte 6 milioni di persone. 6 milioni è un dato che ci impressiona a livello mentale, ma che non tocca il nostro cuore, eh, io ripeto che se noi fossimo in grado di provare di sommare il dolore per la perdita di una persona, pensiamo a una persona cara, se fossimo in grado di sommarlo per, e, o di moltiplicarlo per 6 milioni, eh, credo che il nostro cuore scoppierebbe perché non sopporteremmo una somma di dolore così elevata. Eh, il dato di per sé ci dice poco poi leggiamo il diario di Anna Frank e quella sola storia quel solo storytelling ci parla del dolore dei, di tutti i 6 milioni di eh, vittime del, dell'olocausto quindi eh, dato e racconto non sono in antipodi sono continuamente in rapporto di necessità vuoi perché il dato deve essere spiegato attraverso il racconto vuoi perché il dato deve essere reso empatico attraverso l'acconto. Chiarissimo. Senti Alessandro, ti voglio fare un'ultima domanda. Eh, in realtà, chiedendoti un consiglio: eh, se tu dovessi dare qualche indicazione, appunto, qualche buon consiglio, qualche esempio di buona pratica. Sia gli operatori dell'informazione che hanno un ruolo sempre delicato in situazioni di emergenza ce l'hanno più delicato che mai, ma aggiungo anche un consiglio a ciascuno di noi, perché in un'età come questa in cui chiunque contribuisce a fare informazione banalmente eh, come dire, girando un tweet eh, anche al proprio numero esiguo di follower, che, però a loro volta continueranno a girarlo e via dicendo. Che raccomandazioni daresti? Cioè, quali sono i messaggi che è bene non amplificare, quali sono sono gli aspetti come dire che possono contribuire attraverso una buona narrazione a, a una gestione come dire più matura più adulta meno inutilmente allarmistica uh, di quanto sta succedendo ci sono delle cose da evitare delle, delle buone pratiche ma eh, io comincerei da una buona pratica che eh, si applica sempre non solo in tempi di emergenza che è quella di studiare bene il rapporto tra titolo e testo. Quello che talvolta rende virali i racconti fasulli è un titolo accattivante o un titolo allarmistico, spesso un titolo fuorviante. Eh, io ricordo, in questa esperienza personale, che per un grande quotidiano scrisse ormai molti anni fa il eh, racconto di una una famiglia che aveva perso la figlia per una meningite fulminante e scrisse che la medicina è ancora eh, impotente di fronte a certe malattie. Eh, quindi andai controcorrente rispetto al normale racconto sulla mala sanità, perché non si era trattato di mala sanità, si era trattato di un, di un evento che non si poteva evitare. L'articolo mi fu pubblicato esattamente come io l'avevo scritto, ma il titolista, come titolo mise, mes eh, quando il medico sbaglia e eh, il titolo contraddiceva completamente l'articolo. Certo, quel titolo lì, amplificato, fa poi una circolazione eh, totalmente fasulla delle notizie. Pensate al ruolo che hanno le rassegne stampa televisive su internet, che sono fatte di soli titoli. Quando un titolo non rispecchia la realtà per inseguire un presunto interesse del lettore per lo scandalo o per la sciagura, eh, fa un oltraggio ben maggiore rispetto a quanto potrebbe fare un singolo articolo, perché il titolo circola molto di più dell'articolo. E poi le raccomandazioni eh, sul, sul racconto, sui social... Sono quelle solite, verificare le fonti, eh, non veicolare notizie delle quali noi non possiamo essere eh, giudici attraverso le nostre competenze, diffidare di tutti i messaggi che iniziano o finiscono con fate girare, eh, dillo a tutti gli amici, normalmente quelle sono notizie fasulle. E poi, e, e concludo su questo. Eh, riconoscere mh, con umiltà i limiti della nostra conoscenza eh, se c'è una notizia di vera rilevanza sanitaria sarà l'Organizzazione Mondiale della Sanità a diffonderla tutte le notizie che sembrano eh, andare contro quello che l'OMS diffonde probabilmente sono false eh, perché il geometra del catasto, il professore di lettere eh, dell'università o l'imbianchino eh, dovrebbero saperne più dell'OMS. E allora se io sono un professore di lettere o di letteratura, quale io sono, o un geometra o un imbianchino, devo avere eh, il sano senso di realismo di dire io di sanità. Non capisco niente, Io non faccio circolare delle cose. Beh, diciamo, diciamo Alessandro che tra i mille aspetti negativi, tragici di, di questa fase, speriamo almeno che eh, rimanga come dato positivo e come risultato che ci troveremo anche quando tutto sarà finito un ritrovato rispetto per le competenze che mi pare negli ultimi anni si era un pochino eh, no? di eh, eh, direi che è il momento senti Alessandro, prima di salutarti intanto chiedo alle persone che ancora con grande pazienza ci stanno seguendo e dico pazienza perché è un po' più complicato eh, appunto sentire solo la, la tua voce eh, se ci sono curiosità domande leggo tra i lettori un, una persona scrive ma è un'esortazione non è una domanda più prevenzione eh, ovviamente rilanciamo questo buon consiglio che ovviamente va, va sempre dato e condiviso mentre vediamo se, se c'è qualche domanda per te eh, ti chiedo eh, un consiglio che chiediamo a tutti gli ospiti di casa la terza in queste nostre chiacchierate c'è un consiglio di lettura completamente libero c'è qualcosa che o stai leggendo tu in questo momento O eh, così eh, ti sembra interessante eh, proporre in, in questa fase particolare sia un classico sia un libro alcuni titoli ce li hai già nominati in apertura nel settore della fantascienza e della distopia ma c'è un libro in particolare che ti viene in mente che ci vuoi suggerire? Beh, eh, vi faccio alcune proposte molto poto eh, di cose che variamente si possono trovare in, in questi giorni eh, Andromeda, come vi dicevo, di Crichton secondo me è un, un libro, ripeto, non è un, un capolavoro, non è un classico però, accidenti, ti fa proprio dire ma allora l'immaginazione ha una sua funzione eh, poi mi viene da dire invece eh, A proposito di storytelling eh, Philippe De Lern, Forse qualcuno se lo ricorda Aveva avuto un enorme successo negli anni 90 Con la prima sorsata di birra E altri piccoli piaceri della vita eh, E ha continuato per tutta la sua carriera A scrivere piccoli raccontini dedicati al piacere ma mai banali, mai quelle cose da dire ah, pen, pensa, eh, pensa alla salute no, il piacere dei primi raggi di sole a marzo allora in questo periodo se eh, non siete impegnatissimi in alta lettura un raccontino ogni tanto eh, trovate gli ebook, trovate i libri, trovate anche qualche pillola qua e là in rete, un raccontino ogni tanto di Philippe Deleuze per iniziare a pensare al dopo e non al dopo della crisi per pensare al, al dopo eh, come com lo vorremmo a partire dai piccoli piaceri della vita mm. vi dico solo l'autore poi di, di libri ce ne sono tanti, di, di Deleuze Grazie Alessandro, mi sembra un bel regalo. Io approfitto per ricordare a chi ci segue e ci seguirà poi anche quando questa chiacchierata passerà anche in altri canali. Intanto che eh, in quasi tutte le città d'Italia eh, molte librerie che come sapete purtroppo sono chiuse per via dell'emergenza, si sono attrezzate per effettuare dei servizi di consegna a domicilio dei libri e per quanto potete, come dire, cercate di sostenere e aiutare, eh, i librai in questo momento ovviamente festeggeremo eh, al, quando le librerie riapriranno festeggeremo mille altre cose speriamo tra poche settimane, nel frattempo vi ricordo anche che moltissimi editori, direi tutti, eh, hanno anche eh, una disponibilità ricchissima di titoli in formato elettronico, per cui ecco, no, non smettiamo di leggere in questa fase in cui c'è bisogno più che mai di, di contenuti di tutti i tipi. Senti Alessandro, prima dei saluti, semplicemente ti, ti mh, così, riporto alcune delle curiosità che sono arrivate da chi ci segue, c'è una persona che ci chiede se c'è una narrazione globale e, e, e, e, e questo è un punto interessante e eh, un'altra persona ci chiede se ci sono delle buone regole dell'ascolto cioè come mettersi correttamente in ascolto, in parte l'hai già detto prima in realtà perlomeno sull'aspetto dei giornali se velocemente ci, ci vuoi dare una risposta anche a questo e poi ci salutiamo sì, parto dalla, dalla seconda cioè eh, l'ascolto è l'aspetto la, fondamentale di molte attività di storytelling. Eh, tu prima citavi il racconto della malattia di Virginia Woolf, io nel libro accenno anche brevemente alla eh, medicina narrativa. La medicina narrativa parte dall'ascolto del, del paziente, non è una medicina magica, cioè non è che con le storie uno faccia passare il cancro, tanto per intenderci, ma provare ad ascoltare il paziente o oh, da pazienti provare ad ascoltare Ringrazio, mi, mi scuso ancora con tutti per questo disguido che però dovrebbe farci riflettere su quello che si chiama digital divide, cioè <ride> differenza. E in questo caso il digital divide si manifesta tra il centro di Torino e, ehm, e la periferia. Io abito a 80 metri dal cartello Torino, ma qui la.. La, la banda larga non è ancora arrivata. Eccoci, no. ora ci, ci scrivono che si risente, Alessandro nel salutarvi stava dicendo che un ulteriore tema che sta emergendo con forza è quello del digital divide che non riguarda solo paesi... Eh, così eh, lontanissimi da noi eh, rispetto a quello che succede qui ma il Digital Divide ci diceva Alessandro si, si registra eh, anche tra il centro di Torino e eh, una zona più residenziale, meno centrale della stessa città eh, va bene, avremo modo di parlare anche di questo eh, in un'altra occasione perché sennò apriremo a un, altro, un altro tema importante che necessiterebbe di molto tempo io ti ringrazio molto Alessandro, ringrazio le persone che ci hanno seguito in, questo, in questa strana diretta che è stata un po' podcast e un po' <ride> diretta Instagram. E vi ricordo che i nostri appuntamenti delle 12 continuano, domani ci sarà qui eh, in casa editrice Anna Gianluca, che è la nostra direttrice editoriale, e a chiacchierare con lei ci sarà Stefano Mancuso, eh, che è autore per noi eh, da ultimo della Nazione delle Piante, eh, biologo di fama internazionale, credo che la chiacchierata avverterà su quanto eh, dobbiamo eh, al scarso rispetto che abbiamo avuto eh, per il nostro pianeta ehm, quello che poi appunto è, è, è successo e ascoltateli comunque insomma sarà eh, interessante e, e stimolante sentire anche che cosa ha da dire uno scienziato su quello che stiamo vivendo. Alessandro grazie ancora grazie a tutti voi e ricordo Buona ancora voce. il tuo libro Eccolo qui, Raccontare, strategie tecniche di storytelling. Continuate a leggere, ne abbiamo tutti bisogno. Grazie, a domani. Grazie, grazie a tutti voi. A te.